oggi vediamo questo contafili viene chiamato contafili oppure lentino si tratta di una lente di ingrandimento inserita in una struttura che viene richiusa in questo modo aperta appoggiata e in particolare questo ha delle dimensioni molto ridotte la base è un 10 x 10 mm, 10 ingrandimenti e viene utilizzato in particolare per vedere tessuti filati ma anche testi scritte qualità della carta Qui vediamo sotto un righello e si vede proprio che è un centimetro esatto la parte ingrandita. Si possono fare delle misure: è uno strumento di qualità lente in vetro, 100% Made in Italy, di colore oro ottonato. Qui vediamo come si chiude, la lente resta protetta, si inserisce nel suo astuccio ed è comoda anche per essere portata in giro. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo sul nostro sito per vedere questo contafili e tanti altri, oltre a lenti di ingrandimento e accessori di ogni genere. Mi raccomando iscrivetevi al nostro canale per continuare a seguirci. Ciao a tutti arrivederci!